Tre domande per verificare se la tua banca è onesta. Questo video ti propone tre domande per verificare se la tua banca è onesta. Dopo il video sarai in grado di capire se la tua banca agisce nel tuo esclusivo interesse o nell'interesse della banca, vendendoti prodotti ad alto rischio, bruciando il tuo patrimonio. Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com e ti parlo da Paradeplatz, Zurigo. Verifica che chi si occupa del tuo conto gestisca i soldi nel tuo interesse e meno nell'interesse della banca come istituzione. Invece di agire nell'interesse del cliente, molti banchieri cercano di aumentare i propri guadagni e i loro boni perché prendono il bonus è molto importante sapere se hai un consulente di fiducia di fronte a te o se hai di fronte un semplice venditore, un semplice product pusher. Per nascondere le retrocessioni, le commissioni, i patrimoni sono spesso gestiti in modo complesso e incontrollabile. I prodotti di investimento sono sofisticati, esotici e rischiosi. Sono adatti a generare sostanziose commissioni, retrocessioni e tangenti. La Svizzera ha i migliori asset managers del mondo. Per ottenere l'accesso a prodotti di investimento di qualità è fondamentale lavorare solo con banchieri professionisti, esperti e onesti. Devi assicurarti che i tuoi prodotti finanziari siano il risultato di un processo di consultazione personalizzato hai bisogno di una guida attraverso la fitta giungla dei prodotti finanziari, altrimenti perderai il tuo denaro. Molto spesso vengono da me le vittime di falsi consiglieri che hanno perso gran parte del proprio patrimonio. Tanto per fare un esempio, il mese scorso ho ricevuto un investitore greco, un armatore, che ha distrutto 48 milioni di euro in prodotti strutturati. Ho un conoscente che lavora come giudice presso il Tribunale Commerciale del Cantone di Zurigo, a causa dei rischi elevati dei prodotti strutturati, ha richiesto il divieto assoluto dei prodotti strutturati per gente privata, cioè per i privati. Si diretto e chiedi al tuo gestore se agisce come un consulente o se agisce come un venditore, come un product pusher. Non esitare a fare questa domanda, molte banche hanno selezionato in un elenco interno i prodotti finanziari da raccomandare, hanno un elenco interno. Chiedi al tuo banchiere di mostrarti il prodotto su questo elenco interno della banca. Fai le domande necessarie per comprendere completamente il prodotto, lo devi capire al 100%. Non aver paura a fare domande durante la consultazione, meglio fare troppe domande anziché poche quando si tratta del tuo denaro. Investi solo in prodotti finanziari dei quali capisci pienamente il loro funzionamento. Devi sapere esattamente come non funzionano. Fino all'ultimo, non essere avido. Se il rendimento si prospetta molto alto, secondo la mia esperienza, il rischio non è adeguato. Questi prodotti possono essere adatti per investitori esperti e qualificati che sono consapevoli dei rischi e che sono anche capaci di sopportare eventuali perdite. Vai sul sicuro e approfitta della mia esperienza di 30 anni nel settore. In qualità di ex CEO dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni, la ASJ, conosco tutte le sfumature del settore. Se hai dei dubbi che il tuo consulente non sia quello giusto, non esitare. Telefonami subito, ti darò un secondo parere mio sulla situazione finanziaria. Inoltre, ti presento uno dei miei consulenti professionali di lunga data che risponderà a tutte le tue esigenze. Componi il numero 0041 44 212 4404 prima che sia troppo tardi. Ti aiuta a difendere e curare i tuoi interessi. Ricorda, non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Grazie dell'ascolto.